Ciao a tutti, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it. Oggi andremo a parlare di come scegliere i migliori infissi. Voglio aiutarti in questo senso rispondendo a quattro domande che solitamente si pone chi deve sostituire gli infissi. La prima domanda è la più classica, è il tipo di materiale, infissi in legno, infissi d'alluminio, in legno alluminio, in acciaio. Ora ci sono già delle guide ben fatte che parlo di ogni singolo prodotto che trovi in blogbisacchi.it. O trovi anche un articolo che parla dei due materiali più usati in questo momento che sono l'alluminio e il pvc quindi è meglio il pvc o è meglio alluminio ti consiglio di guardarle per fare un riassunto dei pro di ogni materiale per farti capire quando dovresti prediligere un materiale piuttosto di un altro ho fatto un breve riassunto te lo dico subito allora in fissi in pvc dovresti scegliere quando vuoi un ottimo rapporto di prezzo prestazioni termiche Dovresti sceglierlo quando non hai dimensioni enormi quando ti piace un infisso caldo al tatto Infisso in alluminio invece dovresti sceglierlo quando hai dimensioni molto grandi ti serve resistenza meccanica dovresti sceglierlo quando vuoi molta luminosità quindi profili sottili e dovresti sceglierlo quando ti piacciono i design minimali appunto profili sottili Legno alluminio quando dovresti sceglierlo dovresti sceglierlo quando ami il calore del legno al tatto quando vuoi un infisso praticamente eterno e quando non hai problemi di budget infissi in acciaio quando devi sceglierli questo è molto raro l'infisso in acciaio solitamente viene scelto dall'architetto non dal cliente finale comunque se vuoi un infisso che deve arredare se vuoi qualcosa di unico e se hai un budget quasi illimitato è un'ottima scelta seconda domanda qual è la marca migliore ne ho selezionate un paio, quelle che ritengo le migliori nel loro settore, ad esempio nell'alluminio leader indiscusso Shuko, i migliori infissi in alluminio, i migliori sistemi in alluminio perché Shuko non produce finestre, produce dei sistemi per costruire le finestre ai quali ad esempio i premium partner si affidano per, fare, per costruire le tue finestre. Poi ti consiglio Alucappa, Alucappa è un'azienda italiana, la prima che ha portato il taglio termico in Italia, un'azienda molto seria, diciamo una piccola sciuco italiana. Anche Alucappa ha una gamma di prodotti molto ampia, che va dai battenti agli scorrevoli, anche i profili minimali come gli scorrevoli panoramici. Poi passiamo del PVC, migliori infissi in PVC, Erco Finestre. Erco è un'azienda di Como, produce degli infissi molto belli, collabora anche con Bavuso che è un designer tra i più noti nel campo degli infissi, fa degli infissi che sono meravigliosi si staccano un pochettino dal classico infisso in pvc però se vuoi qualcosa di diverso è la scelta giusta poi fa anche i prodotti più normali e anche Erco come tante altre aziende che ho selezionato ha dei prodotti certificati casa clima è stato uno dei primi come è stato il primo a certificare un infisso in pvc antifrazione classe 2 veramente quindi non solo la ferramenta RC2 come fanno in molti poi c'è Interno che è un'azienda mi sembra del 1930 a memoria che produce i fissi in pvc e anche legno alluminio lo fa da tantissimi anni è un'azienda molto grande una delle più grandi a livello europeo ha dei prodotti certificati in casa clima ha dei prodotti dove puoi integrare le tendine all'interno della finestra con un'ante un ispezionabile e una bella azienda anche all'interno migliori infissi in legno alluminio qui alziamo il tiro rimaniamo in italia l'azienda è pavanello pavanello è un'azienda che investe molto in ricerca e sviluppo, ha dei prodotti innovativi, molto termici e molto luminosi come le Sintesi o dei prodotti indistruttibili come il Livrea che è un infisso legno alluminio di nuova concezione, Si ha a che fare direttamente con Marco Pavanello che è il titolare dell'azienda e ci mette la faccia proprio come faccio io. Quindi io adoro queste aziende e con un'azienda del genere è difficile rimanere non contenti, anzi credo proprio sia impossibile. Un po' come succede per Bisacchi. Altra azienda che ho selezionato è sempre Internorm, perché ha una linea che produce anche legno alluminio, ne ha diversi modelli, la gamma è veramente ampia, C'è cioè disegni più squadrati, più arrotondati o più smussati, insomma trovi quello che ti piace, lo trovi sicuramente, e anche nel legno alluminio ha la possibilità di integrare una tendina all'interno del profilo. Poi passiamo al mondo acciaio, un mondo esclusivo, fatto di finestre veramente uniche, il eh, leader del mercato è la Secco Sistemi, che è un'azienda italiana di Treviso e produce infissi nei quattro materiali, che sono appunto l'acciaio, l'acciaio inox, l'ottone e il corten, che ultimamente sta andando veramente tanto, piace molto agli architetti. Anche Secco Sistemi, come Sciucco e Alucappa, non produce finestre, produce sistemi per costruire finestre, quindi ci si può affidare a un partner Steel Quality per farsi produrre gli infissi in acciaio con profili secco come secco un'altra azienda molto valida è la jansen la jansen è un'azienda tedesca è un'azienda che ha una gamma prodotti acciaio acciaio inox molto elevato un'azienda molto grande anche questa è un'azienda che merita poi volevo parlare anche degli infissi minimali panoramici i cosiddetti gli infissi minimal window dove non c'è nessun tipo di montante vedo solamente vetro in questo tipo di segmento suco ha dei prodotti veramente validi veramente belli e ad un prezzo abbastanza elevato ma comunque ancora umano se vogliamo chiamiamolo umano poi c'è un'altra azienda Svizzera in Svizzera ci sono anche altre aziende ma io ne ho selezionata una in particolare che è AirLux AirLux l'ho selezionata perché è una tecnologia che ha brevettato di una gomma pneumatica che fa tutto il riquadro della finestra in modo che gli scorrevoli ad esempio sono molto leggeri in azionamento ma quando chiudono la gomma si gonfia e fa una tenuta esagerata Oltre a fare questi scureoli di dimensioni veramente incredibili, grazie a questa tecnologia, fa degli infissi in vetro che scompaiono nel pavimento, una cosa da mille la notte da film con prezzi da film, ma da film pluripermiato, non da film così. Terza domanda, scegliere il fornitore degli infissi, perché abbiamo scelto la marca, ma qualcuno dovrà costruirli o dovrà installarli se è un rivenditore questa domanda è molto importante perché sbagliare il fornitore degli infissi rischia di farti perdere tutto il lavoro di selezione che hai fatto prima potresti aver preso la ferrari delle finestre ma ritrovarti tra le mani una ferrari che non funziona quindi speso tanti soldi e risultato veramente scarso oltretutto sfido chiunque a trovare un serramentista qualcuno che ti varrà a sistemare i guai che ti ha combinato un'azienda quando non ha fatto lui il lavoro molto difficile però è molto semplice scegliere il fornitore e io do tre consigli che sono all'ordine all del buon senso. Primo consiglio, leggere le recensioni o ascoltare chi ha già fatto il lavoro con quell'azienda. Secondo consiglio, non fidarti delle garanzie verbali a parole, pretendere delle cose scritte. Chi non ti dà tanta certezza in questo senso scartalo a priori. Terzo consiglio, non farti ingolosire dalle basse cosiddette, dai, dai preventivi troppo bassi. Quando sembra di fare un affare, stai più sicuro che l'affare c'è, ma non lo stai facendo tu. Probabilmente lo sta facendo chi ti ha presentato l'offerta ultima domanda quanto costano gli infissi nei vari materiali a questa domanda è molto difficile rispondere io ho cercato di dare delle indicazioni di massima di un prezzo al metro quadrato nella mia zona che ricordo è forlice sena in altre zone i prezzi possono cambiare e i prezzi sono riferiti ai prodotti di gamma medio elevata che ho selezionato poco fa, poco fa. partiamo dal pvc il pvc parte da un prezzo di circa 350 euro al metro quadrato poi a salire si va nell'alluminio circa 500 euro al metro quadrato poi si va al legno alluminio e siamo a partire da 700 euro al metro quadrato tutti i prezzi intendo a partire da perché poi posso fare vetri blindati vetri tripli eh, vetri antiproiettile, selettivi cioè un sacco di cose posso fare posso, Con ne posso fare la domotica applicata alle finestre e quindi i prezzi sono, possono aumentare possono solo che aumentare poi gli infissi quelli speciali che dicevo prima gli air Lux, lì si parla anche di 3-4 mila euro al metro quadrato però sono cose veramente esclusive io faccio sempre questo esempio qui un po con poltrona frau quando io prendo un divano posso andare a poltrone poltrona sofà non lo so prima che mi viene in mente quando compro un poltrona frau prendo un chester, magari non sto comprando un divano ma sto comprando un pezzo di radamento, sto comprando un po di, di, di coccole per me per volermi bene Qualcosa che va al di là del semplice manufatto. Poi queste quattro domande le abbiamo risposte, però non abbiamo finito perché il, il fisso non è fatto di solo telaio, come insegno sempre. Ma il 90% è vetro. Quindi ti consiglio di guardare tutte le, vide, tutte le guide: vetro doppio, vetro triplo, vetro trasparente, vetro selettivo, vetro basso emissivo, tutto il resto e anche quello dell'antieffrazione che compete in un infisso. Anche per oggi abbiamo finito, se ti occorrono nuovi infissi sai come fare, devi compilare il form che trovi qui sotto o puoi leggere l'articolo su blogbisacchi.it oppure puoi andare su bisacchi.it. Se sei nella nostra zona sicuramente ti possiamo aiutare, se sei lontano dipenderà dalla, dalla dal proporzione del lavoro che devi fare. E i chilometri che ci separano. Se è un piccolo lavoro è impossibile. Non facciamo nemmeno preventivo perché eh, se faccio una cosa eh, che costa troppo non è conveniente né per te né per me a me non piace fare questo tipo di cose. Insomma, mi piace avere un'etica anche in questo senso. Ciao e al prossimo video!